Love. welcome to cat TV My love, get to with Emadron as the star guest ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video um, riguardo il Zero West, ovviamente, e questo video mi è venuto in mente perché uh, volevo farlo da tanto. Uh, perché è una domanda che mi fate spesso e l'altro giorno un mio amico mi ha fatto la stessa domanda in seguito a dei commenti poco carini che ho pubblicato sulle stories di Instagram dove eh, appunto mi chiedeva ma come vive lui la tua ecologia, la tua, il tuo zero waste, questa cosa qua, com'è che la vive lui? Um, so che forse questo video avrebbe avuto più senso se l'avessi fatto con lui e avrebbe, avrebbe, avrebbe risposto lui alle domande ma visto che non avevamo delle domande specifiche mi ha solo detto come la vive lui uh, se fa le stesse cose che faccio io se fa attenzione eccetera eccetera credo di poter rispondere insomma al suo posto mettiamola così uh, poi vabbè ovviamente se volete un video con lui perché vi fidate più della sua parola che della mia va bene lo stesso prima di tutto io e lui conviviamo da... Uh, due anni e mezzo circa ovviamente adesso siamo sposati da un mese però uh, bene o male abbiamo sempre vissuto insieme il primo anno in cui ci siamo conosciuti io vivevo con dei coinquilini lui viveva con una coinquilina quindi il primo anno della nostra relazione abbiamo vissuto ognuno a casa sua diciamo Uh, quando abbiamo iniziato a vivere insieme comunque le cose non è che siano uh, cambiate, esagerate, oh my god perché um, avevo in mente di uh, fare un video sulla convivenza, su cosa significhi convivere, se cambia qualcosa un po' anche un Italy vs Canada dell'opinione che si ha sulla convivenza uh, e se vi interessa lo posso, lo posso fare assolutamente, se mi interessa che lo faccia con lui vabbè posso anche farlo con lui, se no lo faccio da sola e uh, vediamo un po' Uh, quindi sì, diciamo che io e lui non abbiamo mai avuto grossi problemi con la convivenza, nel senso che uh, noi due non andiamo d'accordo, lui è una persona molto tranquilla um, non, non abbiamo mai litigato onestamente so che è una cosa che possono dire tutti ma vi giuro che non abbiamo mai litigato perché siamo cercati che lui è una persona molto molto paziente io sono quella impaziente, quella con un carattere un po' di merda lui invece è una persona molto paziente quindi diciamo che non abbiamo avuto discussioni sul nulla, però non abbiamo avuto discussioni sul convivenza sulla convivenza, su come si, si viviamo insieme, diciamo. Quindi sulla questione Zero Waste, per rispondere alla domanda, giusto per non perdermi nel discorso come al solito, sulla questione Zero Waste, uh, lui mi ha sempre supportata nella cosa. Io un giorno un giorno all'altro ho detto: guarda, io vorrei fare questa cosa, le ho fatto vedere dei video, gli ho spiegato un po' alcune cose, uh, si è guardato certi documentari con me, eccetera, eccetera. Uh, quindi lui giustamente l'unica cosa che ha fatto è stato supportarmi già io quando sono diventata vegetariana lui ha deciso di mangiare le stesse cose che mangio io a casa io a casa come già detto mangio quasi vegano praticamente perché non compro latticini e non compro appunto la carne eh, quindi lui non è, non è vegetariano non è vegano, lui mangia di tutto solo che a casa semplicemente lui ha deciso di mangiare le stesse cose che mangio io, eh, io non gli ho mai imposto la cosa, gli ho detto guarda che se tu vuoi mangiare la carne possiamo coprire la carne, cioè non è che la cosa mi dà fastidio, eh, però lui ha detto no io voglio mangiare quello che mangi tu, mi piace mangiare le stesse cose insieme, prepariamo le cose insieme, quindi niente alla fine quindi se andiamo a mangiare fuori magari si si mangia la carne o roba così, però non sempre, ultimamente vedo che anche quando andiamo a mangiare fuori decide comunque di prendere l'opzione vegetariana e vi dico mi fa molto piacere questa cosa perché non è una cosa da tutti, cioè non è stata una cosa che io gli ho imposto e neanche mi aspettavo che lo facesse perché appunto ho detto non è, cioè l'essere vegetariano è una scelta, quindi non è che si tipo lo faccio io allora tu lo devi fare per forza solo perché stiamo insieme, solo perché viviamo insieme, quindi questa cosa, vi dico, su queste cose lui è molto comprensivo, eh, capisce il mio punto di vista, ovviamente io torno a casa tutti i giorni eh, dove dico che si boicotta qualsiasi brand che esiste al mondo. Eh, vabbè, uh, un'altra cosa positiva è il fatto che comunque lui non è una persona che compra cose, non compra stronzate, non fa shopping più di tanto uh, quindi su quella questione non è che ho dovuto educarlo per dirvi, non è che gli ho detto ah, guarda che si devono evitare questi brand eccetera eccetera, cioè perché lui veramente non compra mai niente, sono quasi io a doverlo obbligare di comprarsi qualcosa quando ne ha bisogno o gli compro io le cose magari nelle occasioni tipo compleanni cose Um, perché altrimenti lui è molto è molto zero waste quella cosa ha gli vestiti che aveva 15 anni fa uh, magari non 15 perché è cresciuto molto però nel senso è molto poco sprecono per quanto riguarda quelle cose giustamente da quando ho iniziato questa cosa di zero waste fa molta più attenzione anche lui sia fuori, sia in casa, sia quando fa la spesa perché non sempre riusciamo ad andare a fare la spesa insieme non sempre riusciamo a fare le cose cioè una volta magari vado io, una volta magari va lui quindi eh, da quando io, diciamo che l'ho eh, come si dice, addestrato, si può dire eh, su come fare la spesa al meglio lui da allora cerca di seguire le cose poi giustamente cioè Ogni tanto capita che si compri delle cose, che, che ne so, si compra la vaschetta di gelato, cioè ok, viene in plastica e tutto, però allo stesso tempo io il gelato non lo mangio più di tanto um, e se lui vuole mangiare il gelato non è che gli dico stronzo non sta mangiando il gelato, cioè cerco anche di non proprio imporre ogni co cosa che faccio io di imporla a lui. Uh, però nonostante tutto fa comunque almeno un 80% di quello che faccio io e quindi è la cosa che fa molto piacere. Um, gli ho regalato la borraccia perché lui prima era un po'. diceva sempre che le borracce avevano un sapore di, di alluminio e diceva sempre: Non mi piace, c'è il sapore di metallo. sono riuscita a trovare una borraccia che gli piace, adesso se la porta sempre dietro, quindi sono molto felice della cosa. Non che prima comprasse grandi cose, eh, bottiglie di plastica, roba, aveva una bottiglia fatta proprio in plastica direttamente. Solo che durante l'estate con la bottiglia non era comoda perché era anche molto grande. Um, poi anche sulla questione cibo uh, cerca sempre di prepararsi anche lui il pranzo a casa, uh, giustamente lui è solo alla mensa, a scuola quindi ogni tanto può mangiare in mensa, uh, su quello non ha problemi, io per esempio ho più problemi perché vicino al mio lavoro o vado a spendere almeno 15 dollari di cibo, quindi per questo è che io cerco di farmi sempre il pranzo, anche per una questione che non voglio ne spendere tutti quei soldi. Uh, L'ho portata anche qualche volta nei thrift shop, solo che ci sono alcuni thrift shop che non hanno molta scelta maschile, ma perché a mio parere è proprio una questione del fatto che mh, le donne comprano più che gli uomini, lo so che può sembrare una cosa sessista in questo momento, però è vero che ci sono, le donne comprano più vestiti rispetto agli uomini, quindi giustamente nei thrift shop ci sono più doni rispetto uh, di, di, di cose femminili, rispetto a cose maschili, proprio perché magari... Um, tendono a cambiare l'armadio più facilmente rispetto agli uomini uh, lui vi dico è uno che non cambia molto cioè non è che butta le cose anzi, quando abbiamo fatto declatter, alcune cose l'ho costretto a buttarle via perché erano cose che non metteva mai ma che teneva là così tanto per um, quindi diciamo che da questo punto di vista vi giuro io ho una convivenza molto pacifica e una question la questione zero waste non si è mai posta uh, in mezzo a cose cioè l'unica cosa che posso dire è tipo se lui un giorno vuole andare a mangiarsi la bistecca, la steakhouse sicuramente io non ci vado perché no, sicuramente non hanno la scelta vegetariana. Ma per il resto... Um tutte le cose mi, mi chiede sempre comunque le cose se non sa qualcosa anche per quando facciamo la raccolta differenziata se non è sicuro su una cosa dove vada se vada nel riciclaggio se vada nell'indifferenziata se vada nell'uso, eccetera eccetera cerco sempre di diciamo di informarlo e di dargli comunque più informazioni possibili sulle cose che conosco giustamente uh, poi anche quando mi fa i regali uh, lui tende sempre comunque a pensare a, ai miei valori diciamo uh, del tipo se mi deve regalare qualcosa di uh, trucchi, creme, che ne so questo è un esempio così sa che io sono cruelty free quindi tende a comprarmi una cosa che cruelty free non non, per adesso non mi ha ancora fatto regali inutili diciamo perché sa oppure se non è sicuro di una cosa piuttosto mi chiede ti serve questa cosa, non ti serve dimmi cosa tu vuoi piuttosto che eh, comprarmi cose inutili questa cosa io la apprezzo molto non, non, non mi dispiace che una persona mi chieda cos'è che vuoi effettivamente come regalo non mi dispiace perché eh, secondo me si possono anche evitare sai quei regali inutili di, di cose che magari pensi che quella persona la voglia ma alla fine non la vuole quindi eh, diciamo che su questa cosa lui ci pensa sempre, poi magari per carità alle volte... <ride> capita che vada da qualche parte e si deve prendere il caffè nella sua tazzina perché non è che si porta la tazzina dal caffè dietro perché non è un grande amatore di caffè però ogni tanto può capitare ma non è una cosa che uh, sto a dire ah oh, ma l'hai detto stronzo portati dietro la tazzina che già c'è tipo 70 libri da portare l'unica cosa che interessava spesso è che appunto si porti almeno la cosa per il pranzo o la bottiglietta uh, poi si mangia in mensa uh, anche in mensa ha detto che lì comunque gli danno sempre i bicchieri di vetro si possono riempire uh, si può riempire con l'acqua quindi, diciamo che c'è anche, anche anche se mangia immensa, cerca di fare attenzione a queste cose perché, comunque, hanno detto che ci danno comunque i piatti veri, i posati normali. Quindi, non è che si deve per forza portare dietro posate, robe, eccetera. Il che è una cosa molto positiva. L'unica cosa che non ha apprezzato molto è stato il mio declutter supremo. <ride> non ho apprezzato molto, tante cose, cioè, questa cosa del declutter perché. Non dico che lui sia un accumulatore di cose, però allo stesso tempo eh, alle volte gli dispiace dare via delle cose che dici... è uno di quelli che, teniamola che non si sa mai cosa serve, poi io cerco comunque di spiegargli guarda questa cosa, non la usiamo mai, non ci serve, eccetera, eccetera, quindi è stato un po'... ogni tanto abbiamo avuto un po' dei... non dico dei litigi, però dei mini litigi sul, sul declutter, però sono andate a finire sempre bene perché sempre vedo io e, um, e sulle altre cose appunto come già detto cerca di aiutarmi in tutto cerca di se non sa qualcosa mi, me lo chiede uh, se non è sicuro di una cosa me la chiede uh, cerca sempre comunque di pensare a queste cose perché sa che per me è una cosa importante quindi uh, ci pensa assolutamente questa cosa a me fa stra piacere veramente perché non è da tutti perché ho sentito dire di tanta gente che magari sono in coppia, che magari ok, non vivono insieme, però allo stesso tempo, magari all'altra persona non gli interessa molto o l'ecologia, non gli interessa molto questo argomento. E a mio parere, alle volte può essere difficile, perché uh, è comunque un argomento all'ordine del giorno, quindi se poi quando si è anche in coppia, ok, l'argomento che comunque dovresti essere un attimo informato sull'argomento che è comunque sulla bocca di tutti: diciamo le, il, il cambiamento climatico e le cose, tutte tutte le cose inerenti però se sei in coppia con una persona per quella persona questa cosa è importante a mio parere fai degli sforzi uh, per... Um per diciamo anche sostenere la persona in questa cosa e cercare di fare tuo meglio perché comunque sono gesti, sono piccoli gesti, perché non è che io lo costringo a fare chissà che, eh, sono cose che arrivano a un certo punto anche automatiche, anche sulla spesa sono automatiche le cose tipo compriamo questo piuttosto che questo, o andiamo allo sfuso piuttosto che comprare questo, diciamo che sono delle cose che poi eh, si risolvono anche ehm, con l'andare del tempo. E magari alcune cose, che ne so, anche sta roba del, del mangiare carne, io come vi ho già detto, non l'ho imposta, è stato lui a scegliere uh, di mangiare le stesse cose con me. Quindi uh, a me la cosa ovviamente fa piacere, ma allo stesso tempo um, non credo che in una coppia per forza se uno è vegetariano oppure l'altro deve esserlo, quello assolutamente no, però assolutamente mi fa piacere, cioè è una cosa che è, è uno dei gesti. Uh, più belli che qualcuno abbia mai fatto per me onestamente, quindi io so spero solo che se per caso siete in coppia, se avete un compagno o una compagna, uh, che questa persona vi sostenga in questa cosa, perché è molto difficile se si vive soprattutto insieme, se non c'è un po' di um, venirsi incontro sull'argomento, però, in caso fatemi sapere come sta andando. Se per caso voi convivete, se per caso l'altra persona eh, vi aiuta con le zero waste, o se per caso l'altra persona non può fare niente <ride> di meno del zero waste. Però, ovviamente, lo stesso se magari proprio ci sono delle dell incomprensioni al riguardo, che magari l'altra persona proprio non frega niente di niente, quindi non vogliono veramente aiutarvi sulla cosa. Fatemi sapere, eh, sono curiosa di sapere la vostra situazione. La mia situazione non può essere più positiva di così, come vi ho già detto, perché ehm, essendo che io ci vivo anche insieme, quindi diciamo che il maggiore spreco che si fa è sempre in casa propria, allora è molto importante che l'altra persona sia d'accordo con le tue scelte di vita perché altrimenti uh, non è facile. <ride> niente, Io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, uh, voi fatemi sapere tu quello che ne pensate, la vostra situazione e tutto quanto e niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!